Come ogni anno, l'Inps comunica con propria circolare gli importi ufficiali delle pensioni e indennità per l'anno seguente, in base al cosiddetto indice di rivalutazione. Come reso noto con precedente comunicato, il decreto MEF del 10-11-2022 ha stabilito un indice di rivalutazione pari a più 7,3% dal 1 gennaio 2023, salvo conguaglio che viene fatto da IMS alla fine di ogni anno, in sede di perequazione per l'anno successivo. Nella circolare INPS numero 135 del 22-12-2022 sono indicati sia l'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022, in base al quale vengono effettuati i conguagli a fine anno 2022, sia l'indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023. Ecco quindi di seguito la tabella ufficiale INPS. Vedi pagina 33 allegato 2 a circolare INPS numero 135 del 22 dicembre 2022 con gli importi di pensione, indennità di frequenza ed indennità di comunicazione, calcolati sulla base di tale indice di rivalutazione provvisorio del più 7,3% per il 2023. È inoltre indicato il limite di reddito annuo personale per la pensione di sordità, legge 381-70.